Siamo insomma, in video senza, senza se e senza ma. Ecco qua perfetto. Eh, allora. Sì, Salute, eh, ecco. buongiorno, ciao Emanuele. Pasquale. Oh, buongiorno Emanuele. E allora, dove ci, troviamo? dove ci troviamo, Pasquale? Ci troviamo in uh, zona Sbarre Centrali perché abbiamo incontrato, uh, ci incontreremo adesso. Parleremo con uh, due rappresentanti di due associazioni. Sì che eh, hanno presentato, hanno mandato un comunicato nei giorni scorsi, un'idea per eh, diciamo superare eh, il problema del, dei mastelli per strada, che eh, causano diversi problemi. Ah, sistema Sì, giusto? Sì, eh. sì, sì. Eh, però è un... adesso lasciamo parlare loro così sì. ci, spiegano, ci spiegano bene. Eh, eh, allora, quadro il primo che parla è Marco Lucisani, è, eh, responsabile provinciale del Circolo Vita Ambiente a Reggio Calabria. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Turing e a tutti quelli che ci ascoltano. Bene, eh, la proposta che, insieme al Circolo Vita ambiente abbiamo proposto dall'Associazione di Conquista Sociale, verte sulla problematica relativa ai mastelli. Una problematica che a Reggio Calabria si colloca in un contesto molto più, molto più grave, quello dell'attuale emergenza rifiuti, che però ha, ha un'importanza intrinseca come qualità del servizio, che va a incidere sulla qualità del servizio e soprattutto sulla qualità della vita della popolazione della cittadinanza. Partiamo subito con, eh, col dire che noi siamo a favore della raccolta differenziata e sulla metodologia con cui questa viene svolta, che abbiamo qualcosa da ridire. In pratica ci siamo ritrovati, ci ritroviamo ad avere la spazzatura e rifiuti davanti ai nostri portoni. Tutto questo comporta una serie di problematiche, dalle problematiche relative all'occupazione del suolo pubblico, al fatto che i marciapiedi non sono facilmente transitabili, alle problematiche magari più, più importanti come le questioni igienico-sanitarie che noi riscontriamo nel momento in cui salta la raccolta porta a porta e ci ritroviamo per giorni ad avere questi rifiuti davanti ai portoni con tutto quello che ne concerne. A livello igienico-sanitario in questo momento siamo a gennaio, quindi è inverno, però considerate tra quello che potrebbe essere lo scenario delle nostre abitazioni tra qualche mese quando arriverà l'estate. E soprattutto la raccolta porta a porta è una problematica, è un, tipo, un servizio che, è, che ha delle problematiche intrinseche, soprattutto nel momento in cui questa non funziona come dovrebbe. E quindi ci ritroviamo ad avere anche il problema della gestione dei mastelli, dei quali noi siamo responsabili perché siamo utilizzatori, gestione che può essere anche sanzionabile nel momento in cui i mastelli si, vengono, vengono comunque lesionati, vengono rotti o vengono dispersi. Immaginiamo anche quando ci sono periodi dove di maltempo, fenomeni alluv alluvionali come quelli che si sono verificati nei mesi passati, e tranquillamente i mastelli non li ritroviamo più porta a porta, li troviamo in giro se li ritroviamo e se li danneggiamo o vengono danneggiati per cause indipendenti della nostra volta siamo soggetti diciamo, al pagamento poi della, del mastello stesso. Sono tutta una serie di problematiche, noi avremmo individuato una soluzione, una soluzione che eh, entra, incide nell'immediato in quella che è la problematica relativa alla raccolta porta a porta. Non è la soluzione definitiva, non risolve il problema dei rifiuti in generale. Queste sono problematiche molto più serie, molto più grosse, per le quali bisognerebbe agire a livello regionale o addirittura a livello nazionale. Ma nel nostro piccolo possiamo garantire che questa proposta qua mira a toglierci i rifiuti davanti ai portoni, togliere i rifiuti davanti alle nostre case, eliminare tutti i disagi dovuti soprattutto per quei rifiuti come l'indifferenziata e l'umido che si vanno a creare proprio per questo sistema della raccolta volita. In definitiva, quale sarebbe la soluzione? L Istituzione dei centri di raccolta di zona. I centri di raccolta di zona sono, consistono in delle aree pubbliche, quindi di proprietà attualmente del comune di, di Reggio Calabria, dove verrebbero a insistere, grazie eh, alla videosorveglianza, alla sorveglianza diretta degli operatori, eh, si andrebbero a conferire i rifiuti, caratterizzati, quindi già i Mastelli, in pratica noi invece di tenerli davanti al portone e aspettare se arriva la raccolta del porta a porta, li andiamo a conferire noi. Questo eh, comporterebbe, organizzata per bene, cioè in orari, in luoghi, con istituzione di diversi centri per portare il minore disagio possibile alla cittadinanza, l'eliminazione dei rifiuti davanti alle nostre case e quindi un allontanamento di quelle che sono le problematiche igienico-sanitarie e tutte le problematiche che i cittadini stanno vivendo attualmente e che si andranno ad acuire nei mesi successivi quando arriverà il caldo. E soprattutto va, ben, va considerata anche la problematica sotto l'aspetto della raccolta porta a porta per quelli che sono i negozi e le, le imprese commerciali, dove praticamente nel momento in cui si instaurino problematiche igienico-sanitarie vanno a incidere anche sulla qualità del lavoro di queste persone, quindi immaginiamo i bar, gli esercizi commerciali in generale. Con istituzioni di questi centri di raccolta di zone, quindi i rifiuti vengono allocati, già caratterizzati, all'interno di un'area ben definita, lontana dalle abitazioni. Finisce il discorso della raccolta di, di, attuale, quella del porta a porta, con i, i camioncini e i che si aggirano per la città. E, e Ci sarà la macro raccolta nel momento in cui questi centri di zone verranno svuotati ad orari ben definiti, liberandoli e rendendoli disponibili per eh, il giorno successivo. Tutto questo va pianificato naturalmente o organizzato, noi abbiamo un progetto più articolato e chi fosse interessato può andare a vedere direttamente sulla nostra pagina Facebook eh, circolo e Circolo Vita Ambiente Reggio Calabria. E questa è la proposta che stiamo facendo noi nell'immediato. Nel futuro prossimo l'obiettivo è quello di, delle aree verdi, cioè delle aree con la tessera magnetica, delle quali però vi parleranno gli altri cittadini che sono qua intervenuti del del comitato spontaneo la porta a porta sì. eh, passiamo infatti il microfono immediatamente a Simona Lanzoni del no alla differenziata porta a porta buongiorno sì, buongiorno a tutti i miei scattatori io ho a nome di Daniela Spinola e di Mara Pate e di tutti gli amici che ci stavano dalla e siamo pienamente d'accordo con l'idea dell'Associazione Vita Nuova, cui ci stanno presenti da l'ambiente, e l'ambiente. Sì, l'idea senza dubbio interessante quella di risolvere eh, l'urgenza di, di queste microdiscarie che ci sono davanti alle nostre porte e di adottare questa soluzione di cassoni eh, momentanei che raccolgono di rifiuti. Ovviamente la nostra idea è quella che stiamo portando avanti da sempre insieme ai cittadini che ci seguono sulla, sulla nostra pagina Facebook e No Porta, porta e la raccolta differenziata, e siamo, stiamo portando avanti dei punti fondamentali che sono innanzitutto quello di eh, eliminare questo servizio di raccolta appunto quello di porta a porta e di inserire eh, in seguito a questa urgenza eh, proposta da da, da, da, da sì, dell'installazione di isole ecologiche con eh, la tessera con tessera, con tessera mm. magnetica in modo da avere la rinforciabilità eh, delle persone insomma, che appunto eh, utilizzano questi, mm. questi luoghi per il difendimento Ovviamente di figli differenziati, e abbiamo anche, stiamo anche portando avanti il, il discorso della delle, sì, delle videosorveglianze su questi luoghi di raccolta. E, sì, mm. Proponiamo anche che siano abbastate le aliquote. Eh, magari l'utilizzo della tessera potrebbe essere anche un, un buon viatico, magari certo. chi, chi differenzia magari comincia a pagare di meno. Ah, cioè. Sì, i controlli incrociati anche che servono per verificare, o quantomeno, per cercare di scovare gli abusivi, quelli che buttano appunto i rifiuti, in, poi in giro per la città, no? E che... Eh, o nei nostri masteri. O nei nostri martelli, no? Che sarebbe bene comunque... Eh, un'altra proposta che potremmo fare a che stiamo raccogliendo delle firme per, per fare una predizione per tutto questo sulla nostra pagina Facebook ci sono punti okay. di raccolta e delle informazioni adeguate di raccolta firme non so Giorgio, magari qualche curiosità, voi l'avete qualche domanda? Sì no, intanto ti volevo dire che eh, l'ultimo pezzo si è sentito un po' a tratti, eh, quindi insomma, sì. sistema un attimino meglio la, sì. la, il collegamento, Ecco. perché si è Aspetta sentito me. finora tutto, se non sbaglio bisogna, eh, da quanto abbiamo capito anche Emanuele, bisogna eh, comunque portare nel, nei centri di raccolta eh, diciamo l'immondizia sì. e poi da là viene poi smistata giusto Sì più o meno sì, così? praticamente sarebbe ehm, un po' quello che succede con, eh, con i rifiuti diciamo speciali che vengono portati sì. sì. eh, all'isola ecologica diciamo, sì. all'isola ecologica ecco e questo. poi vengono smaltiti da là l'idea più o meno è simile nel senso tutti eh, conferiscono nella stessa zona sì. con orari così. differenti sì. giorni differenti per la raccolta e poi da lì i camioncini, i camion o quant'altro andranno a, a smaltire sì. Il, sì. Quanto, quanto appunto raccolto sì. in modo da, da essere più, avere una raccolta più sì, ordinata. Sì. Va? La, la mia domanda è questa, sono stati già individuati questi centri di raccolta? Ti ho bruciato la domanda. Emmanuel. Sì, in sostanza era <ride> sì, più o meno questa. Sì, ecco. Ah, ecco, ok, allora eh, non so chi di voi voglia rispondere, sono già stati individuati questi centri? cioè Le zone dove far sorgere i centri? Allora, le zone dove far sorgere questi centri sono stati in parte individuati. In parte, noi mh, vogliamo comprendere prima di tutto se c'è la possibilità di interloquire con la pubblica amministrazione per cominciare a parlare seriamente di una risoluzione, di dare un segnale. Perché, ripeto, siamo consapevoli che il problema dei rifiuti a Reggio Calabria è un problema grosso, che, quello che ci coinvolge a livello regionale e forse anche nazionale, vista l'entità e l'amore delle criticità che abbiamo in atto. Però a questo non dobbiamo rassegnarci ad avere rifiuti dentro casa, perché scenderli portarli sotto al portone e lasciarli per un tempo indeterminato davanti alle nostre case, con i cattivi odori, con l'arrivo del caldo, Ripeto, e dei parassiti con tutto quello che. Gli animali che magari vanno lì. degli animali che vanno, ma il maltempo che trascina i mastelli quando piove, il fatto che il furbetto del quartiere, come diceva prima il dottore, eh, lasci il rifiuto all'interno di un altro mastello, fa soggiacere la, il responsabile di quel mastello È una sanzione che va da 25 a 50, sì, perché quindi no, non si trova, trova incolpevole, magari la, la, la, la, la persona che fa la differenziata nel modo migliore e si prende anche la sanzione. Certo. così come si prende la sanzione nel caso in cui il mastello viene danneggiato noi ricordiamo che sono proprietà del Comune di Reggio Calabria dati in affidamento a noi per le quali siamo responsabili e che dobbiamo lasciarli davanti al marciapiede esposti alla pubblica fede per un tempo indeterminato quindi questo comporta, a prescindere dal problema ambientale c'è anche un problema di responsabilità sì. queste aree qua eh, che vengono individuate e che, sono, che devono avere determinate caratteristiche per consentire anche la sosta dei veicoli per un breve tempo vengono aperte al pubblico ad orari tali da, da creare il minimo impatto negativo sia sulla circolazione e il minimo fastidio alla cittadinanza che um, relativamente per, con percorsi brevi può arrivare direttamente all'isola all'isolazione. Ah, di per Zorro. esempio in uh, centro città, lasciamo perdere le periferie, quanti, in che numero dovrebbero sorgere? Allora, questo eh, discorso qua va calcolato in base alla densità degli abitanti. È naturale che nei centri ci devono essere più aree rispetto che alle periferie, ma è altrettanto naturale che questi centri devono possedere delle caratteristiche eh, consone alla viabilità e alla possibilità, una volta terminati gli orari di conferimento, di far arrivare i camion, i furgoni grandi, caricare tutto quel contenuto della differenziata e portarli al baglio stiamo valutando diverse zone che sono semplicemente costituiscono la bozza del progetto ripeto perché qua se l'amministrazione vorrà quantomeno tentare di dare una risposta a questa problematica che ripeto si colloca in un ambito più grande allora dobbiamo sederci a tavolo e cominciare a ragionare noi siamo pronti e siamo pienamente disponibili a mettere in atto i nostri tecnici gli avvocati e tutto quello che serve per risolvere la problematica e fare un progetto fattivo, perché il punto di forza di questo progetto che concludo il mio problema, è l'economicità e l'immediatezza della realizzazione. Quando abbiamo già i mastelli, abbiamo i lettori degli scambi, ci sono i furgoni, le aree pubbliche sono di proprietà del comune di Reggio Calabria, quelle più idonee per partire subito con dei progetti pilota e vedere effettivamente la funzionalità, allora bisogna semplicemente il costo non vogliamo dire che costa zero, però è, è pacifico che chiunque si può rendere conto che non ci sono importi da investire. E questo perché abbiamo un'amministrazione che attualmente è sofferente a livello economico. Ma questa non può essere la scusa per rassegnarsi alla situazione di degrado ambientale che stiamo vivendo. Pasquale? Sì. Allora C'è una domanda sì, sì, da mi domando e chiedo un po' lì a, a, ai tuoi ospiti, l'idea è un'idea molto, secondo me, anche fattibile. E, alla fine, forse, un po complessa. Un, relativamente complessa, rimarrebbe un porta a porta di fatto, solo che ci sarebbero queste piccole isole ecologiche di quartiere che potrebbero facilitare diciamo, lo smistamento. La mia domanda è questa, visto che a Reggio Calabria purtroppo c'è eh, la difficoltà, di, di reperire i personaggi che non hanno mai fatto richiesta di Mastelli quindi ci sono persone che realmente non, la non hanno il Mastello ehm, in quel caso eh, queste persone prive di Mastello continuerebbero a buttare la spazzatura dove? Mezza strada eh. Allora questa è una problematica che va oltre questo progetto Quasi Assolutamente di impatto si possono comunque elaborare diverse situazioni si può comunque consentire a chi porta il Differenziato, quindi solo carta, solo plastica eh, o solo vetro, di conferirle in, in un momento di eccezionalità, però questa persona potrebbe anche si potrebbe anche cogliere l'occasione per iniziare un censimento direttamente anche nelle aree di raccolta, però ampliando sicuramente il progetto affinché poi non ci siano in casa. Io credo che eh, nel momento in cui eh, magari ver verrà inserita la, la, la tessera, automaticamente eh, si potrà fare un censimento penso che con l'informatizzazione della pubblica amministrazione sui darebbe... sì, perché noi siamo molto favorevoli siamo pienamente d'accordo che il futuro i centri di raccolta in zona che ho appena esposto sono l'emergenza dell'emergenza purtroppo e come cittadini sappiamo tutti di cosa stiamo parlando il futuro sicuramente è la destra maniera che hanno presentato, che hanno presentato gli altri diciamo membri del Consiglio di sì. Spontanea volevo chiedere a sì. Simona Lanzoni eh, una cosa ho sentito parlare prima, eravamo ancora eh, offline eh, di una possibile eh, richiesta di esenzione dal, dal pagamento del, della tassa, o mi sbaglio? Sì, eh, sì si potrebbe, potrebbe sì, vorremmo dare, insomma, ancora l'administrazione di di adottare qualche parola è sarà. Sarà difficile chiedere ai cittadini di pagare eh, una CARI, un appunto CARI 2020, vista la situazione, visto un mancato servizio. Noi, sapendo i problemi dell'amministrazione, che sicuramente saranno vecchi debiti, quello che, che vanno a esporre ogni volta per giustificare la situazione, chiediamo: si potrebbe anche fare una rottamazione delle varie cartelle, quindi per recuperare un credito e eh, cercare di, di pagare operai, di pagare discariche. E pensiamo anche a questo, dobbiamo mettere in atto anche questo tipo di proposta perfetto. Giorgio, non so se hai no. Eh, beh, qualche, sicuramente, qualche... Eh, sicuramente eh, diciamo che l'idea migliore no? quando si dice pagare poco, ma pagare tutti. Eh, questo è, diciamo, è, una, sì. è una classica cosa che ha sempre funzionato, secondo noi. E noi siamo sempre ben lieti di ospitare insomma. Ehm, questi, questi cittadini perché secondo me è un'ottima idea poi è chiaro può essere migliorata può essere insomma mh, tante cose vanno, eh, vanno a pari passo no? cioè, devono essere migliorate e speriamo che l'amministrazione quantomeno possa prendere in considerazione questa, eh, questa proposta che mi sembra molto molto valida sì, sì. assolutamente anche perché da, da qualche parte bisogna pur partire no? assolutamente sì Bene. Noi, sai che bene. noi siamo sempre aperti, i microfoni aperti perché ci piace seguire questa situazione, perché siamo parte integrante di questa, di questa città e quindi eh, onestamente vedere eh, una città così allo sbando sotto l'aspetto rifiuti non entro in merito eh, politico perché so che insomma, è una situazione che è eh, grave da tanti anni, cioè non è una, una cosa è. che... Però questo, questo metodo, dico la verità, a me non è mai piaciuto, quindi dico la verità, e quindi, forse perché l'abbiamo parlato urbanisticamente, a Reggio non è tanto pronta per questo, per questo mastello, eh, insomma, quindi si, si dovrebbe e si può fare molto di, di più. Grazie Pasquale. Va noi... bene, noi ringraziamo i nostri ospiti e Grazie. Grazie. Eh, eh, niente, sono... magari eh, torneremo eh. a parlarne sicuramente. Assolutamente, noi siamo a a... e ci aggiorniamo. Buona giornata ai okay. eh, tuoi ospiti, buongiorno e eh, buongiorno anche a te caro direttore. Altrettanto. Okay, ti aspetto. E... E penso che non, non riuscirò a arrivare per Va mezzogiorno bene. lì. Eh, però potrebbe esserci una sorpresa, potrei collegarmi al volo un'altra volta. Va bene, okay. Okay. Okay. grazie, grazie. Okay. Ciao. Grazie a te, ciao, ciao. ciao, ciao. direttore. Bene, eh, insomma, eh, collegamento col direttore. Insomma, è una proposta anche interessante.